Hai letto anche tu sui giornali che c'è la proroga sulla volontaria disclosure o sulla collaborazione volontaria? Se hai un conto in Svizzera questa proroga è una buona e una cattiva notizia per te. La buona notizia è che hai tempo per salvarti. La cattiva è che hai solo tempo fino al 30 novembre per fare la volontaria disclosure. Insomma non hai tempo da perdere ora. Buongiorno, sono Enzo Caputo con Swiss Banking Lawyer Stockholm, avvocato svizzero specializzato a fare la volontaria disclosure. Da tante pratiche sulla collaborazione volontaria da noi fatte abbiamo imparato che le banche svizzere tardano molto a rilasciare i documenti. Non c'è tempo da perdere, dirigo un team di professionisti e commercialisti scelti che fanno la volontaria disclosure sia in Italia che in Svizzera ero dirigente del dipartimento legale nel gruppo UBS, so esattamente come la pensano sia le banche sia quelli dell'Agenzia delle Entrate, ho dato diverse interviste al Sole 24 ore a Bloomberg, a Milano Finanza, Italia Oggi, Parade Platz. questo vuol dire che ti posso dare un'altra buona notizia per te, quale? Quella che io sono la persona ideale con lo studio ideale in grado di aiutarti a risolvere il tuo problema, un problema che per alcuni è diventato addirittura un incubo, non hai tempo da perdere e non ti puoi più permettere di fare errori adesso, se sbagli ora rischi il tuo patrimonio, rischi la tua libertà eh, personale rischi soprattutto la serenità della tua famiglia devi attivarti rimanere passivo ti costerà caro perché saranno altri a decidere su di te se non fai niente oltretutto alcuni dei miei clienti anziani hanno avuto problemi di salute causati dalla volontaria disclosure sembra incredibile ma è vero questo genere di problemi fa molto male alla salute questa è la verità ma adesso ti offro un bellissimo regalo per te Se tu hai domande sulla volontaria disclosure, sulla collaborazione volontaria E vuoi discutere la tua specifica situazione, la tua situazione personale con me Ti offro una consulenza completamente gratuita e senza impegno, senza alcun impegno Al telefono, questa consulenza te la offro al telefono per una durata dai 10 ai 20 minuti di un valore di 125 euro questa offerta però è limitata e vale solo per i prossimi 10 giorni digita ora o il mio numero svizzero o il mio numero verde italiano indicato sul sito e prenota una consulenza personale con me su linea telefonica completamente anonima e protetta attenzione non perdere tempo Prendi in mano tu il volante del tuo destino e fai tu la scelta giusta sul tuo futuro. Se rimani passivo, un domani saranno altri a metterti nei guai e a decidere su di te. Fai il primo passo oggi stesso e prenota una consulenza gratuita con me. Non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Ti garantisco che ti sentirai molto meglio dopo la consulenza con me. Non hai niente da perdere ma tanto da guadagnare. Telefona subito e prenota la consulenza senza impegno. Ci sentiremo presto. A risentirci. Grazie dell'ascolto.